La cosa che mi è dispiaciuta di più alla fine di questa storia è che non ho, non ho potuto fare il video che avrei voluto con lei. Bella. Bella da morire. Però anche un po', un po fragile. Un po', un po' anzianotta. Lo dico con rispetto, ovviamente. Si è rotta durante le riprese ma proprio all'inizio, eh? eravamo sì e no a un quarto del video poi ci sono state le vacanze di mezzo e quando sono rientrato lei era stata già venduta però cari amici di Officina del Pilota io queste poche immagini che ho ve le regalo quindi buona visione in ogni caso da guidare non è il massimo, bisogna dire la verità, non è come la mia Subaru. E che i puristi della Porsche non ci rimangano male, non è una cosa personale. Però, ragazzi, se vi volete sentire dei fighi assurdi belli da morire belli e dannati per una volta basta mettere le chiappe su quei sedili lì e siete a un metro da terra questa ragazzi questa qui è la macchina più bella mai prodotta sul pianeta terra e poi raccontata in questa città qui che te lo dico a fare accoppiata perfetta